www.marizopoli.it. Le scelte finanziarie degli italiani. Il 26 gennaio a Roma si è tenuto nell'auditorium della Consob, ha presentato nell'ambito dell'osservatorio dei primi quattro appuntamenti dedicati all'approccio alla finanza e agli investimenti delle famiglie italiane. Su un campione di 1.436 intervistati nel mese di giugno-luglio del 2022 si evidenzia che risulta complessa la gestione delle finanze. Gli intervistati sono sempre più consapevoli della necessità di innalzare la propria conoscenza in ambito di educazione finanziaria. È in calo la pianificazione all'interno del bilancio familiare e tra le donne continua a essere presente quella cosiddetta ansia finanziaria. Vi riporto qui in calcio al video il link della registrazione della diretta streaming dell'evento e il report delle scelte dell'investimento degli italiani. Alla prossima e una buona lettura.